Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi volevo portare una news in risposta a tutte le vostre domande ragazzi Allora, ehm, in risposta a parecchie domande perché eh, sono state bloccate le targhe, eccola qui la vostra risposta ragazzi Allora, le targhe sono state bloccate da Rockstar come state vedendo e non so quando riattiveranno le targhe qui dice in pratica che le targhe sono state bloccate per tutti gli utenti però eh, effettivamente non è così perché io ho un altro profilo su cui non ho mai fatto glitch e le targhe le ho attive posso metterle tranquillamente quando voglio come voglio senza nessun genere di problema e le targhe le posso mettere però come ho già detto con quel profilo non ho mai fatto glitch e per logica in pratica eh, vi posso dire che le targhe sono state bloccate a causa dei tanti glitch dei tanti blocchi giornalieri che sono stati presi anche se io con maximilk che il blocco giornaliero l'ho preso due volte e non ho venduto tantissime auto perché non ne ho bisogno eh, però ho ricevuto il blocco giornaliero e mi hanno automaticamente anche bloccato le targhe la cosa non si capisce perché comunque me le avevano sbloccate e poi me le hanno di bloccate però eh, diciamo che è una cosa un po' così non si capisce il perché il per come per deduzione si arriva al fatto che abbiano bloccato le targhe semplicemente perché eh, automaticamente voi prendete blocco giornaliero fate troppi glitch eh, e la rockstar giustamente ha bloccato le targhe giustamente fino a un certo punto eh, però comunque le hanno bloccate il fatto che invece abbiate targhe personalizzate come io per esempio io ho targa personalizzata però se vado per mettere le altre targhe che ho personalizzate ne ho 5 o 6 non posso metterle eh, ragazzi eh, non c'è molto da dire su sta cosa, le targhe che abbiamo rimangono. Per quanto riguarda il blocco giornaliero invece, è una cosa ehm, indefinibile ragazzi, non è che uno può prendere di, oh c'ho il blocco giornaliero, ho un'auto, domani mi se leva il blocco, ma posso vendere 20 auto, no. Ragazzi il blocco giornaliero se ce l'avete a un'auto, state tranquilli che non lo levate così facilmente e, e non potrete vendere il giorno dopo 20 auto il mio consiglio ragazzi è se avete il blocco giornaliero fermate le vendite non vendete per un giorno, due giorni anche una settimana ragazzi e può essere che questo blocco sparirà, non è niente di certo ragazzi, però comunque sia qualche speranza la potreste avere ma se voi continuate a vendere le auto una dietro l'altra come se niente fosse e ogni giorno continuate a fare glitch su glitch per poter vendere delle auto e anche se ne vendete una al giorno vi accontentate ma continuate a vendere con tutto quanto il blocco probabilmente questo blocco giornaliero non lo toglierete mai detto questo ragazzi eh, fate le vostre deduzioni spero che abbiate capito il tutto eh, il video finisce qui un saluto da Maxi al prossimo video ciao a tutti